parte dei giorni insomma, che sanno dedicati agli abitanti di Positano, insomma, che aspettavano da tempo questo momento e poi dal primo agosto per tutti. Sì, certo. Ovviamente è una uh, giornata particolare, quella del 18, perché finalmente vede la luce per uh, la visita di tutti quanti, un luogo di particolare uh, emozione. Un luogo che può essere sicuramente molto interessante per gli studiosi, ma può essere altrettanto interessante per uh, qualunque tipo di pubblico, perché veramente è un luogo nel quale si ha la sensazione di fare un salto indietro nel tempo. Perché è importante importante perché costituisce un uh, interessantissimo raffronto con quanto avvenuto ad Ercolano e Pompei. Eh, è un luogo nel quale è stato trovato tutto, non è stato spogliato di nessuna parte, come a volte è avvenuto per, eh, per le musealizzazioni di contesti di Ercolano e di soprattutto di Pompei. Quindi all'interno del percorso di visita si potrà trovare sia tutto ciò che è stato rinvenuto eh, e in buona parte restaurato, sia eh, la completa eh, decorazione pittorica delle pareti, e si potrà veramente avere anche la sensazione, cosa che non sempre eh, è così, diciamo per esempio a Pompei, della, dello sconvolgimento conseguente alla... All'eruzione del 79, perché si ha proprio eh, grazie alla sconnessione eh, della partitura geometrica della decorazione in una delle pareti, grazie alla. Al calco della porta semisventrata dalla pressione del, del fango eh, arrivato dopo come conseguenza diciamo dell'eruzione dell eh, si ha proprio la sensazione di essere quasi testimoni e poi si scende mentre a pompei si passeggia e si vede una città romana che è altrettanto emozionante per carità quasi scende nelle viscere della terra e si ha la sensazione di fare un percorso verticale che è anche un percorso nel tempo e si ha la sensazione di essere quasi testimoni di quello che è successo. A questo, se si fa il percorso poi di visita nelle vetrine, si somma l'impressione che fanno le suppellette ritrovate nella casa, pressate, eh, quasi fuse dalla, dal calore, dalla pressione del fango. È una cosa veramente di un'emozione che soltanto, come dire, eh, vivendola si può capire, è difficile da raccontare. Finalmente ci siamo. La villa romana si apre? Sì, finalmente ci siamo, ha detto bene, il, dopo un po' di anni, dal 2003 che abbiamo iniziato questi scavi, il 18 alle ore 18 finalmente la Villa Romana avrà vita. C'è stato diciamo, un interessamento importante del Sindaco? Sì, diciamo che già nel 2003 ero assessore nella loro amministrazione Fusco, e eh, abbiamo, fatto, abbiamo iniziato gli scavi d'accordo con l'allora eh, parroco don Raffaele eh, facendo una convenzione iniziando gli scavi trovando il finanziamento poi c'è stato questo fermo fino al 2012 nel 2012 da sindaco eh, abbiamo ripreso gli scavi completandoli nel 2015-2016 Un lavoro fatto di concerto anche con altri enti? Sì, sicuramente abbiamo avuto la collaborazione sempre della sovrintendenza chiaramente senza di loro non... Uh, non si poteva arrivare a questo traguardo, anche la Regione Campania nell'accelerazione della spesa ci ha dato questi 3 milioni e mezzo che ci ha consentito di arrivare alla giornata di oggi. Le date sono tre, inaugurazione per i residenti e per diciamo, il pubblico poi in generale. Sì, il 18 apriremo e dal, come ho già detto diverse volte fino al 31 eh, sarà aperto per i residenti perché è giusto che dopo tanti anni i nostri concittadini vedano quello che era Positano 2000 anni fa e eh, poi dopo dal 1 agosto ci saranno le prenotazioni per tutti, prenotazioni online eh, dove 200 persone al giorno avranno la possibilità di visitare il sito. E poi faremo un momento con le scuole alla riapertura perché anche i nostri ragazzi vogliamo che capiscono quello che è e quello che è stata la storia di Positano fin da duemila anni fa. Una, una cartolina che si arricchisce oltre alle bellezze naturali del nostro mare, dei nostri borghi, dei nostri sentieri, si arricchisce di storia e cultura fatte di duemila anni veramente molto molto interessanti. Un lavoro importante e delicato, quello della direzione dei lavori per il restauro della Villa Romana a Positano. Quali sono stati, diciamo, i momenti? elementi fondamentali in effetti sono iniziati già con la progettazione, si tratta di un lavoro che è frutto di una sinergia tra soprintendenza e ufficio tecnico comunale che ci ha permesso oggi di elaborare, di portare a termine un intervento di restauro che ha messo a luce una parte fondamentale della villa romana, questo triclinio che in effetti dove sono state operate tutta una serie di anche attività di monitoraggio dall'inizio sia strutturali che ambientali per garantire la conservazione delle superfici dipinte. le delicatissime Superfici dipinte, eh, opere conservative che sono state eh, svolte fin dai primi giorni di scavo con l'aiuto di restauratori e, di, mh, e della stessa direzione scientifica della soprintendenza archeologica di Salerno, eh, diciamo interventi anche di consolidamento che hanno permesso la, la, diciamo, la realizzazione di fronti di scavo di oltre 10 metri. La villa, ricordiamo, diciamo, il piano di pavimentazione della villa giace a eh, oltre 11 metri sotto l'attuale piano stradale eh, che circonda la villa un'attività comunque per sempre parallela di eh, ricerca ehm, che, ci ha per, con, eh, che, diciamo che ci ha permesso anche di eh, confrontarci con altre istituzioni come l'istituzione centrale del restauro che ci ha permesso di studiare i reperti emersi e di eh, trovare le, scel le, gli, le scelte di intervento più appropriate per la loro conservazione eh, naturalmente anche la realizzazione di strutture che eh, fossero poco impattanti e che permettessero anche la massima fruizione del, del, della straordinaria stratificazione. Ehm architettonica del sito no? c'è anche un lavoro multimediale eh sì. naturalmente per la lettura del sito abbiamo in collaborazione sempre con la soprintendenza abbiamo messo a punto una serie di ehm, di video multimediali che, ci, che per facilitano la lettura del, dei risultati di scavo ottenuti sostanzialmente naturalmente sto a sottolineare che abbiamo cercato anche di ottenere un piccolo museo intelligente con un sistema di automazione che ci ha permesso, che permette in effetti in automatico eh, lo spegnimento, l'accensione delle macchine per la climatizzazione per esempio che sono indispensabili per garantire quel microclima fondamentale per la conservazione delle superfici dipinte eh, non ultima anche una pianificazione di quelli che sono tutta una serie di elaborati di documenti come opuscoli e, e un testo, un volume che, raccol che rac ha raccolto Tutta la, tutti i risultati scientifici di questo lavoro che verrà presentato nei prossimi mesi, nei prossimi giorni eh, nell'ambito di, di, diciamo, di un programma di eventi culturali che eh, continuerà diciamo, a diciamo anche che il restauro non è completo, c'è cioè una buona parte diciamo, della villa ancora da esplorare nell'ambito degli stessi lavori ricordo che è stato pure diciamo, è stato prodotto un'ampia area di scavo sotto rampateglia con un, con un solaio che diciamo, copre un'area di oltre 100 metri quadri che finirà per essere il prossimo futuro diciamo, da indagare e da mettere luce, ripeto sono già emerse con l'aiuto della sovrintendenza le strutture archeologiche anche in quest'altra area della Villa Romana. Quindi diamo appuntamento? Un appuntamento con eh, il prossimo anno magari con i prossimi interventi di scavo che insieme poi ci permetteranno di portare in luce quest'altra bella porzione della Villa Romana di Positano.